Ciao ragazzi. In questo video vedremo un esercizio sulle applicazioni lineari e isomorfismo. Allora, l'esercizio è questo: sia l'applicazione lineare t che va da r alla terza alla r alla terza con t, x, y z. Che x è uguale con x-3y-2z. Y è uguale con y-4z e z è uguale con z. Dire se questo è un isomorfismo. Allora, prima di tutto, cos'è un isomorfismo? Un'applicazione lineare è un isomorfismo. Se prima è un monomorfismo, è un epimorfismo. Cos'è un monomorfismo? Un monomorfismo è quando il kernel dell'applicazione lineare, al nostro caso T, è uguale con l'elemento 0, cioè il vettore è questo qua, il vettore nullo. E un epimorfismo è quando la dimensione dell'immagine di T è uguale con la dimensione del codominio cioè questa qua è uguale con 3 dimensione di w che al nostro caso è uguale a 3 quindi per dimostrare che questa applicazione lineare è un isomorfismo dobbiamo dimostrare prima che è un monomorfismo cioè il suo kernel, cioè il suo kernel è uguale a 0 ed è un epimorfismo cioè la dimensione dell'immagine di questa applicazione lineare è uguale a 3 andiamo a fare il primo allora per calcolare il kernel di un'applicazione lineare dobbiamo prendere questa applicazione lineare e renderla uguale a 0 cioè x-3y-2z y-4z e z uguale a 0 cioè 0, 0, 0 cioè devo risolvere questo sistema lineare che è il primo membro uguale a 0 il secondo è uguale a 0 il terzo è uguale a 0 è un sistema lineare omogeneo e diventa così cioè x-3y-2z uguale a 0 y-4z uguale a 0 e z uguale a 0 questo facilmente risulta che z uguale a 0 se z uguale a 0 lo vado a sostituire qui Abbiamo y 4 per 0 uguale 0. Da questo risulta che anche y uguale a 0. E dopo questi due valori li vado a sostituire alla prima. Abbiamo x 3 per 0 meno 2 per 0 uguale a 0. Da questo risulta che anche x uguale a 0. Quindi il kernel dell'applicazione lineare t uguale 0 e da questo risulta che anche la dimensione di kernel di t uguale a 0 poi la seconda cosa che dobbiamo dimostrare è che la dimensione dell'immagine di t uguale a 3 ci sono due modi quello veloce e quello da mezz'ora io preferirei di farlo con quello veloce e quello veloce non è nient'altro dal teorema delle dimensioni il teorema delle dimensioni mi dice che la dimensione del dominio cioè di questo qua abbiamo un'applicazione lineare che va da v a w dove v e w hanno la stessa dimensione cioè un endomorfismo cioè abbiamo un insieme così che gira così gli elementi girano così poi mi dice che la dimensione del dominio è uguale con la dimensione di kernel più la dimensione dell'immagine di t noi cosa sappiamo? che la dimensione del dominio è 3 eccolo qui questo è uguale con la dimensione di kernel che abbiamo calcolato prima che è 0 più la dimensione dell'immagine che non lo sappiamo risolvendo questo qua abbiamo che la dimensione dell'immagine di t uguale con 3-0 uguale con 3 che era questo che volevamo dimostrare che all'inizio abbiamo detto che è un monomorfismo se il kernel è uguale a 0 che l'abbiamo dimostrato che è un epimorfismo se la dimensione dell'immagine di t è uguale con la dimensione del codominio che al nostro caso è e anche 3 che l'abbiamo dimostrato e se è un monomorfismo e anche epimorfismo questo mi fa che è un isomorfismo quindi abbiamo dimostrato che questa applicazione lineare è un isomorfismo per adesso è tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace seguitemi su tutti i social anche su youtube per non perdere i prossimi video e ci sentiamo al prossimo video Ciao.